Bene, anche quest'anno riprendo a usare la telecamera. Era ora. Dallo schermino ribaltabile, perché allo specchio mi guardo sempre troppo poco, vedo anche che sarebbe ora di farmi la barba, perché domani andrò in radio. Nei giorni precedenti, infatti, ho ricevuto una telefonata da Manuel di Radio News, il quale mi ha trovato su Google come fotografo e videomaker e ha deciso di invitarmi al suo programma in radio come intervistato. In quei giorni, ricordo, non me la passavo molto bene Perché si era rotta la caldaia E guasta E non usciva acqua calda È fredda Viaggiavo con una gomma a buca dentro la macchina Mentre la gomma di scorta andava gonfiata circa ogni tre giorni Ho Un compressore il vicino di casa Riesco a tirarla su con questo compressore e nonostante tante peripezie, sono pronto il giorno giusto all'ora giusta per partire. Via Keplero 12 Pero. Ecco una mappa di via Giovanni Cheplero. 12, 16 minuti. Il posto, fortunatamente, si trova a circa 20 minuti di strada da me, in provincia di Milano. Questi sono i fogli con le domande e le risposte che ho preparato per l'occasione Probabilmente devo andare là in fondo Senza farlo apposta ho iniziato questa ripresa dal ragazzo che mi ha intervistato Perché all'interno della sala di registrazione non si poteva filmare Filmavano loro, poi eventualmente si comprava il prodotto Ma io sono un videomaker, figuriamoci se faccio certe cose È tutto finito, questi foglietti qua ne avrò letti la metà è durato 6 minuti, mi aspettavo che dovesse durare 10 e mi sono preparato molta più roba di quanto fosse necessario bene, si rientra adesso eccomi qua, passato l'entusiasmo iniziale, è passato anche più di un mese sono qui a riguardarmi queste tracce assieme a voi e a raccontarvele in teoria sarei già dovuto andare in onda perché mi hanno detto entro un mese circa andrà in onda ti verrà segnalato il giorno e l'ora esatta in cui andrai in onda e lo saprai in pratica non ho più saputo niente quindi non so se qualcuno di voi mi ha sentito me lo scriva qua sotto nei commenti anche questo video è finito e ne approfitto per festeggiare i 5 anni di canale che erano una settimana dopo che sono andato in radio avrei voluto montarlo molto prima e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video sperando di non far passare più tutto questo tempo. Ciao!